Eccolo Eccolo Io sono Barbuto, ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Anche oggi siamo tornati con i life hacks TikTok Super, i TikTok Lifehacks, i lives di TikTok Milionesimo, bilionesimo, trilionesimo episodio Fammi appoggiare qua, oggi ci troviamo qua nel laboratorio di Barbuto Mi raccomando lasciate già un bel like Allora, i trucchi di oggi, i trucchetti di oggi, i life hacks di oggi sono incredibili raga Davvero davvero Utili, davvero, davvero fighi, davvero, davvero belli, ok? Mi sono impegnato tantissimo oggi per portarvi dei life hacks bellissimi. Se sei nuovo qua su questo canale, commenta con hashtag nuovo iscritto che cercherò di metterti cuoricino e darti il benvenuto personalmente. Siamo quasi 500.000 e mi raccomando, in descrizione, nel primo commento, ragazzi, vi lascio il link per le mascherine e tutto il nuovo merch hashtag quindi mi raccomando Andate ad acquistarlo Se volete un pezzo di barbuto Sempre piaciuto Così anche voi Siete sempre piaciuti Non perdiamoci troppo In chiacchiere Allora il primo Lifehacks di oggi Che vi farò vedere È un life hack Trucchetto Super tic Per fare delle foto incredibili allo specchio Con degli effetti speciali Ok Allora io Vi faccio vedere Il TikTok che Ho visto io Dove prende praticamente Un cartone Ci fa una forma Di un cuore E ci fa la foto Però voi potete Disegnarci in qualsiasi forma Potete mettere una stella, potete metterci un semplice rotondo, potete metterci un triangolo, potete metterci barbuto, qualsiasi cosa, basta che la sapete disegnare e verrà la forma ora vi faccio vedere come fare allora qua ho disegnato un cuore, non prendetemi in giro, non provate a prendermi in giro nei commenti perché ho fatto un cuore che assomiglia più a un culo che a un cuore, ora lo ritagliamo, ok ragazzi ancora peggio non provate, io lo giuro non provate a prendermi in giro, ve lo dico, allora mettiamo un coso per spruzzare All'interno della bottiglia Vedo si abita anche, incredibile Cerchiamo un bagno Ok, allora Mettiamo questo cartone qua sullo specchio mm. Mi raccomando, mettiamolo bene E spruzziamo Fai, perché non spruzza? Riproviamo Mettiamo il cartone qui Ok State attenti che tocchi bene Perché se l'acqua va fuori Non viene da forma del cuore Ok, tiriamo via veloce Telefono alla mano Flash attivo Spegniamo le luci Mettiamo un filtro questo qua dovrebbe andare bene E scattiamo Ah la luminosità Cliccate qui e fate giù giù giù giù giù Ok poi fate così Flash mm, Ci serve più buio Ok abbassate più che potete la luminosità della foto Questo è il risultato ragazzi Guardate che bella Questo, Questo. Se riuscite a prendere il centro bene il cuore Uscirà il cuore Ecco qua. Guardate che bellezza, ragazzi. Incredibile. Poi ve la metto anche di fianco così la vedete meglio. Allora, ragazzi, sono appena tornato at home. Perché sono andato a comprare questi qua. Che ci serviranno nel prossimo Life TikTok Super Millionaires. Ma prima di farlo voglio annunciarvelo così. Perché nel mentre acquistavo quello mi sono imbattuto in questo. Ragazzi, voi non sapete di cosa è in grado questo robo. Ragazzi! ragazzi. <ride> Babuto è sempre piaciuto Possiamo cambiare voce Attenzione aspettiate Ehi vado. Ragazzi <ride> Sto volando Nel prossimo TikTok ragazzi Avremo bisogno Aspettate Avremo bisogno <ride> Delle salviette Ma non delle semplici salviette Avremo bisogno Di salviette con questo robo qua, lo vedete? Questo che si apre e si chiude Ok? E poi avremo bisogno ragazzi di patatine Possibilmente un pacchetto chiuso di patatine Tipo queste Ragazzi Raga mi sto divertendo troppo L'ho preso per le dirette che, che farò, farò su Twitch perché ormai sapete tutti che le dirette che faccio su Twitch sono super ignoranti E cosa non so più di questo può renderle ancora più ignoranti Niente Quindi noi ci vediamo ovviamente stasera perché tutte le sere alle 21 sono in diretta su Twitch Se non ce l'avete potete iscrivervi Se non ce l'avete e non volete iscrivervi potete guardarle lo stesso le dirette Perché ho letto dei commenti nello scorso video che mi dicevano così Vi lascio il link nella descrizione e nel primo commento Mi raccomando seguiteci perché siamo quasi a 10.000 followers su Twitch Quindi venite a seguirmi perché ci divertiremo tantissimo. Comunque io vorrei far partire questo commento nei commenti sotto questo video. Ovvero, ragazzi, non è più, non so chi lo guardava da piccolo, ma non è più il laboratorio di Dexter, ma è il laboratorio di Barbuto. Cioè, ragazzi, con queste life hacks, ragazzi, stiamo scoprendo tantissime di quelle cose, sia utili che inutili, però incredibili, pazzesche. Questo, secondo me, è uno dei più belli e dei più utili. Allora, prendiamo il nostro pacco di patatine e lo mettiamo giù, perché ci serve per prima questo. Stacchiamo, ragazzi, il coperchio per le nostre lo stacchiamo proprio Ok Tanto qua rimane chiuso E di conseguenza le salviette non si buttano Perché sono contro lo spreco di qualsiasi cosa Prendiamo le nostre patatine e sapete cosa facciamo? Ce le attacchiamo qui in mezzo Tac e voi dite sì, ok, adesso? E adesso viene la parte bella, ragazzi, perché vedete noi aprendolo abbiamo questa parte qui, ok? Che è chiusa, però andandola a ritagliare poi avremo il coperchio aprendo e chiudendo, prendiamo le nostre patatine. Incredibile, ecco qua, facciamo un taglio netto. Mm, che profumo di patatine Ecco qua Vabbè io a tagliare ragazzi sono una capra Ecco qui Non è perfetto il ritaglio però sono sicuro che potete far meglio di me Qua chiudiamo e qua apriamo E qui ci sono le nostre patatine buon appetito allora direi che questo life hacks ha funzionato alla grande mi raccomando se voi riproducete i life hacks che vi faccio da io su youtube non so li fate su tiktok, li fate su instagram mi raccomando mandatemi perché voglio vedere il risultato o se li pubblicate proprio taggatemi perché li voglio vedere fatemi sapere se questi trucchetti sono utili a qualcosa anche allora invece il terzo life hacks non è una cosa che può diventare utile per la nostra vita però è un trucchettino che ho visto fare su tiktok varie varie volte però nessuno mi ha mai Dato la spiegazione, quindi per capire come si facesse, perché tutti saltavano la parte iniziale, facciamo vedere solo il risultato. Ho dovuto aspettare, ho dovuto provare, ho dovuto testare. Quindi io ho detto. Oh. Magari c'è qualcun altro che non capisce un po' come me... C'è bisogno di qualcuno che glielo spieghi... Quindi oggi sono qui per spiegarvelo... Allora, per questo TikTok... Lifehacks Super Viral eh, Trucchetto Trabocchino... Ci serve un asciugamano dell'acqua e del sapore... Molto semplice... Quindi andiamo in bagno... Allora, eccoci qua... Qua abbiamo il nostro asciugamano... Stendiamo sul lavandino... Allora, lo dovete stendere in modo tale che venga solo da una parte... Cioè, non dovete bagnare tutto l'asciugamano... Quindi, fate così veloce... Ok abbiamo lì un pezzo Un pezzo bagnato di asciugamano Ci mettiamo su il sapone Facciamo così bene Ok e ora vediamo Ora vediamo se funziona ragazzi Lo prendete dall'altra parte dove non avete messo il sapone e, e soffiate Ok forse va su più sapone Più sapone ragazzi Ok riproviamo Oddio Oddio, <ride> mi ha dato l'odore di, di, di sapone di traverso perché dovete sapere <ride> che abbia messo un goccino d'alcol nel sapone per disfettare meglio le mani, cioè tipo ho capito a munchina a casalinga, ogni tanto infatti me lo bevo <ride> Ovviamente scherzo Allora A parte gli scherzi Questo Lifehacks pure ha funzionato Quindi Bang Barbuto oggi Incredibile Li fa funzionare tutti E questo niente Era solo semplicemente divertente Se qualcuno magari ci vuole fare un TikTok O una storia Vuole fare qualcosa di, di particolare Può farlo Perché è innovativo Ovviamente non fate vedere come lo fate Fate vedere anche voi solo il risultato Quindi quando soffiate Nell'asciugamano Avete visto? Incredibile cosa si è creato E niente Passiamo nel prossimo Lifehacks TikTok Trabocchino Bye Barbuto sempre piaciuto ok allora per il prossimo life fax by barbuto sempre piaciuto avremo bisogno di un limone e uno spruzzino quello che abbiamo usato prima per uh, il life fax quello allo specchio quindi <ride> allora aspetta. Arrivo. eccomi qua allora il limone ce l'abbiamo allora dove è nascosto ok qua abbiamo uno spruzzino ci servirà solo la parte sopra non so come li chiamate voi comunque ok quelli che hanno questo qua questo coso qua Dobbiamo ritagliare Io ho preso uno già vuoto per evitare di sprecare detersivo Dobbiamo tagliare questo robo qui Quindi forbice Lo tagliamo proprio dall'interno Se riuscite Io non ci sto riuscendo Oddio mi sto schizzando comunque Ok, lasciate solo un pezzettino Lo sciacquiamo ragazzi, mi raccomando Lo sto sciacquando Perché sennò c'è il detersivo dentro Mi raccomando sciacquatelo bene Magari usatelo un po' così anche il detersivo che c'è dentro Lo spuntino, va fuori Ok, dovrebbe essere pulito Ora arriva la parte divertente Perché non so se funziona realmente Cioè dovrebbe funzionare ma è difficile Dobbiamo riuscire ad avvitare questo dentro il limone Quindi io farei così Farei un buchino Ok un buchino in modo tale che ci inseriamo La cannuccia quella che abbiamo ritagliato E poi cerchiamo di stringere tantissimo È difficile eh, ragazzi se Ve lo dico Ecco qua Allora stringiamo bene Ora abbiamo il nostro limone E il nostro spruzzino Vediamo se spruzza Spruzza Non si vede Ah si vede si vede Spruzza È limone Oh Oddio Quindi questo è Life è incredibile Mamma Vieni a vedere cosa ti ho creato Vieni Allora qua abbiamo uno spruzzino di limone No giù no, no, no. Per condire eventualmente le cose Poi Guarda qua Questo qua è più bello Qua abbiamo delle patatine Eh? Lo apri o lo chiudi? È davvero È davvero sì incredibile eh, è davvero Le di Barbuto sempre piaciuto Spruzza limone Oddio Eh devi no, inserirlo no, bene no. Eh vedi, per condire Ma per questo Lifehacks invece abbiamo bisogno di pile Quindi eccole qua Le dobbiamo disporre tutte in piedi Ora allora, ecco le nostre pile messe in piedi Allora in realtà quello che vi farò vedere non è l'unico Ci sono tutti questi TikTok dove mettono le pile in piedi tutte attaccate Appoggiando il telefono si carica Oddio No È ancora tutto intero ragazzi Allora riposizioniamo tutte le pile Continuano a cadere Ecco qua. Ce la faremo? Ce la faremo? Ok, allora, magari era colpa della cover. Magari era colpa perché c'era la cover. Proviamo a metterlo senza cover. Perché? Perché funziona tutti a me no? Perché funziona tutti a me no? Questo è la non funziona Ve lo dico io perché non funziona Oh mamma mia oggi Continua a cadermi la fotocamera Cioè continua a rischiare di far cadere la fotocamera Allora Mettiamoci qua sul balcone che c'è una bella luce Ve lo dico io perché non funziona Semplicemente perché non si può caricare il telefono con le pile Uno E seconda cosa è perché tutti quelli che vi fanno vedere questi tiktok Semplicemente attaccano il telefono al cavo Quello di ricarica Fanno la registrazione schermo E poi riproducono il video Mentre mettono il telefono sulle pile Eh? No, ci è c'è arrivato Niente Raga, allora, questi life hacks, questo episodio dei life hacks uh, super TikTok virali più visti si conclude qua. Fatemi sapere se avete trovato interessanti quelli di oggi e mi raccomando, commentate scrivetemi su Instagram con altri live hacks che magari potrei trovare, a vedere se funzionano o meno. Magari quelli che vedete su TikTok me li linkate. Noi ci vediamo stasera con una diretta su Twitch alle ore 21 e poi ci vediamo venerdì, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 esce qua un video su YouTube. Barbuto è il cap. Ciao belli